Se trovo una spada laser il video finisce Ok bro Ok ragazzi stiamo andando In game per tentare la sfida Se trovo La spada laser il video finisce Vediamo un po' come ce la caviamo Se trovo una spada laser il video finisce Non so se far contare anche le box in questa sfida Vediamo un po' ragazzi Ci rendiamo a slurpy swamp Comunque vediamo come ce la caviamo Andiamo a slurpy sul... Sulla sommità uh, Di questo coso che non saprei definire non è un po' di scarico, non è un po' di scarico, cosa sto dicendo? Vabbè ragazzi, lasciamo stare, pigliamoci della cesta e non perdiamo tempo Ah, oh, sì, vai, scendi, scendi, vai, vai, vai, no, devi scendere, scendi, Co cosa? Non riesci a scendere? Perché non riesci a scendere? Eh? Cos'è successo? Ah, sono deficiente, vabbè uh, Ma questo è proprio un DCV, cioè, l'inizio di un altro video è stato proprio uguale Vabbè, lasciamo stare uh, uh, uh, Mi serve un attimo Oh, siamo calmi, eh, questo uh, Siamo... Posso provare ragazzi Posso provare Sì Ah Massagrato bro Wow bro Cioè veramente Stai è il mio piano Sto tipo Aspetta che, Guarda tipo tutta la lobby Sarà full vita Ma questo È un altro discorso Ah Qualcuno ha anche No no Questo non è un auge. Forse sì Beh. Non ho sentito bene il rumore Attenzione mm, Clean bro Clean Che arma avevi? Tu non avevi visto Calma bro Non c'è bisogno di dare Ok Io non so cosa sta succedendo Però Va bene così Anche se non vorrei dire, eh, però, col millennio falcon come del tablano, ok? Lo rende come skin che ho acquistato, ragazzi. Sì, non acquistavo una skin da, da decenni, ma l'ho fatto. In realtà, se devo essere sincero... Ci sarebbe non poco bene la spada laser, ecco. Allora... Vediamo un attimo Vado via questo Che poi ho lasciato Ragazzi La partita sta andando troppo bene Partite del genere Poi le perdo Cioè So come funziona Quindi no, non mi rapirò neanche Nel caso la perdessimo ecco. Allora, calmi tutti No No Una spada l'altra